In questo video voglio soffermarmi su come sia connaturato nel nostro modo di affrontare le cose il bisogno di avere delle certezze nel come a volte cediamo spontaneamente naturalmente a questo desiderio e del come questa cosa sia importante da tenere in considerazione da saper notare per evitare di cascarci dentro perché il bisogno di certezze non è che nasce da un momento con l'altro, non è che nasce in modo casuale, non c'è niente di patologico dietro, è qualcosa di naturale, di normale, succede a tutti, ed è la naturale conseguenza delle esperienze che facciamo nella nostra vita. Cioè nella, nella vita generalmente le giornate si susseguono, le cose accadono, nulla è mai uguale a se stesso, ma nel percepire le cose un po' abbiamo sempre la sensazione che eh, ci sia una somiglianza tra la persona che ho visto un giorno e la persona che ho visto il giorno dopo. Eh, Nell'avere a che fare con noi, i nostri genitori nel modo in cui loro interagiscono con noi noi abbiamo la sensazione che poi dietro ci sia sempre la stessa persona e per quanto questo sia assolutamente vero da un punto di vista di continuità del modo in cui l'altra persona si interfaccia con noi allo stesso tempo è altrettanto vero che quello che passa per la testa dell'altra persona è sempre qualcosa di diverso Magari poi ci rispondono sempre allo stesso modo ma quello che pensano dietro quella risposta è sempre un mondo che spesso e volentieri ci perdiamo nel considerare che è sempre la stessa cosa succede sempre la stessa cosa mi risponde sempre così è sempre il solito questo è un qualcosa di naturale è una semplificazione una semplificazione data dal fatto che poi nell'esperienza quotidiana le cose accadono in maniera sempre molto simile e di conseguenza tendiamo a interpretare gli eventi con la considerazione con la convinzione che le cose siano sempre uguali succedano sempre le stesse cose che la nostra spiegazione degli eventi sia funzionale è così e deve essere così e poi succede che a volte le cose invece vanno in modo diverso le cose cambiano e o ci accorgiamo perlomeno del fatto che sono cambiate e quando accade questo, le due reazioni che possiamo avere, semplificando molto, no, possono essere estremi, in estremo due principali. Possiamo abbracciare il cambiamento e rivalutare il nostro punto di vista, cercando di adattarci il più possibile a quello che succede, opzione A, o opzione B. Possiamo rifiutare la realtà, rifiutare il cambiamento, considerare che sia la realtà essere sbagliata sia il nostro punto di vista essere quello più giusto e insistere sul fatto che quindi invece la realtà dovrebbe adeguarsi al nostro punto di vista. E per quanto questo secondo punto di vista che io sto esprimendo eh, lo sto dicendo in termini che possono far sembrare che questo secondo punto di vista sia peggiore del primo, eh, in realtà né l'uno né l'altro sono migliori o peggiori, sono semplicemente diversi. E sono semplicemente due cose che, se fatte in maniera estrema, possono essere entrambe disfunzionali. La questione non è tanto sul fare A o B, ma è sul modo con cui ci si approccia A o B. Perché il fatto di cambiare, ok, ad adattarsi, è un'ottima cosa, però allo stesso tempo anche l'evoluzione ci dice che sopravvive chi si adatta. Però allo stesso tempo adattarsi è qualcosa che va fatto con una mediazione rispetto al contenuto interno, rispetto alle proprie idee. Se no altrimenti diventa non più un adattarsi ma diventa un diventare delle bandieruole che sventano a seconda della direzione che tira il vento e diventiamo quindi delle persone troppo insicure troppo indecise delle persone senza nessun punto di, nessun punto di vista senza nessun punto fermo che si ca cambiano a seconda di qualunque degli eventi, degli eventi esterni diventiamo delle persone troppo influenzabili e quello è un problema non difendiamo più nulla se facciamo soltanto a Mentre se facciamo soltanto B, quel rimanere eh, fedeli a se stessi fino al, al limite del, della ragionevolezza, quello, anche quello può essere sbagliato se fatto in maniera estrema, ma può essere assolutamente sensato nel momento in cui invece magari si va a difendere una propria posizione per cercare invece di eh, sostenere un certo punto di vista e non cambiare subito appena le cose sembrano diverse, cercare di dare un po' di continuità alla nostra idea, sostenerla fino a, almeno a un certo punto, per poi eventualmente arri arrivare all'estremo negativo che può essere invece il considerare che eh, no, assolutamente nonostante la realtà mi dica qualcosa io mi giro dall'altra parte, faccio finta che quella cosa non esista e, e, e continuo per la mia strada, che è un approccio eh, da disgustati, da, da, dalla realtà, che è una cosa che può succedere eh, quando, quando parliamo per esempio nel caso attuale della pandemia, parliamo dei negazionisti, quelli che sono convinti che il Covid non esista, quelli che sono convinti che sia tutto un complotto delle case farmaceutiche o che sia un complotto de, degli eserciti o di chissà chi che hanno liberato questo virus che poi sia chiaro non significa che quelle siano spiegazioni impossibili ma significa soltanto che siano improbabili e di per sé questa pandemia la novità che sta accadendo ormai eh, da, in italia almeno da febbraio del 2020 nel resto del mondo da un pochino prima eh, e per meno in cina poi l'italia è stata presa quasi subito ma questa novità eh, che sta stravolgendo la vita di tutti noi che è un'emergenza sanitaria terribile per i morti che sta facendo e per le conseguenze che sta provocando a tutta la popolazione mondiale, è un qualcosa su cui a volte stiamo utilizzando uno di questi due approcci, cioè quello del cedere del tutto il proprio punto di vista o quello del rimanere fedele al proprio punto di vista senza trovare una mediazione. E per quanto, prima dicevamo, che nelle due opzioni la prima sembrava un po' quella più, più ragionevole, quella del cercare di adattarsi, di modificare, di cercare di seguire l'onda degli eventi, cercare di eh, non farsi, eh, non diventare ciechi rispetto a una realtà che cambia più velocemente della nostra capacità di stargli dietro. Per quanto quello possa essere generalmente un qualcosa che può sembrare più sensato, preferibile, forse è importante considerare che invece rispetto alla pandemia. In un modo o nell'altro, stiamo andando tutti, tutti un po' nella seconda direzione, stiamo tutti un po' insistendo in quelle che sono le nostre certezze, stiamo tutti insistendo su questo nostro bisogno di avere delle certezze, bisogno di essere rassicurati, che è un qualcosa di comprensibile ma poco efficace e questo perché noi magari a volte pensiamo che quello che eh, sta invece negando la realtà si sta affidando soltanto alle sue idee, alle sue credenze, sia soltanto il negazionista no? quello che dice no il covid non esiste, noi io mi ribello la mascherina non la metto, no eh, è tutto un complotto eh, pensiamo a volte che siano soltanto quelle le persone che stanno cercando una sicurezza, negando la realtà, eh, negando l'evidenza dei fatti, cercando dietro una porta d'ospedale chiusa, eh, cercando di immaginare che dietro la realtà non ci sia niente quando dietro c'è un mondo e l'hanno fatto vedere mille volte. Quello è un modo estremo effettivamente di negare la realtà. Ma anche tutti gli altri, in qualche modo, fanno qualcosa di simile rimanendo fedeli a se stessi. La questione è che chi è negazionista oggi è la stessa persona che nel 2019 era la stessa persona che non si fidava dei poteri forti, non si fidava eh, delle case farmaceutiche, eh, che pensava ai complotti, che pensava che le, le fake news ormai fossero connaturate in qualunque tipo di informazione e che tutto ormai fosse falso e discutibile e quindi tutto fosse una grande truffa. E quindi quella persona, per quanto stia negando l'evento attuale del Covid, in realtà molto probabilmente sta negando continuando semplicemente a essere fedele a se stessa nel proprio approccio l'approccio precedente a tutto questo chi invece ascolta il comunicato governativo chi ascolta il virologo chi ascolta eh, l'altra disposizione che può arrivare fa qualcosa di ragionevolmente molto più sensato ma non sta facendo qualcosa di strutturalmente completamente diverso dal negazionista perché anche lì sta continuando a fidarsi delle persone di cui si fidava anche prima mi fidavo del professionista, mi fidavo eh, del governo, mi fidavo di Tizio Caio e continuo a fidarmi. Continuo a affidarmi all'altra persona. E questa cosa è molto più funzionale. La società si basa sul fatto che deleghiamo a dei professionisti il fatto di essere esperti su qualcosa e riteniamo di poterci fidare di quello che ci diranno eh, pensando di essere quindi al sicuro nel, nel loro suggerimento. Ottimo, questo va benissimo. Però è importante che noi sia anche consapevoli che questa è ancora non è l'opzione A, mi adatto, è l'opzione B, rimango fedele a me stesso. In qualche modo è importante invece che noi si sia consapevoli del fatto che noi la realtà non la conosciamo. Noi non sappiamo come funziona questo virus, non sappiamo ancora bene eh, come si diffonde, non sappiamo ancora bene come si cura questo virus. Adesso in questi giorni si parla un po' di eh, vaccino e quindi anche lì è sempre detto arriverà il vaccino, arriverà il vaccino, adesso sta arrivando un vaccino. C'è il dubbio che il fatto che forse non sia il vaccino funzionale, se non sia il vaccino migliore, forse ha un'efficacia solo temporanea, forse è difficile da trasportare perché ha bisogno di temperature particolarmente basse, si, de si deperisce nel trasporto, è una cosa un po' complicata. Ma anche se fosse comunque, consideriamo che un vaccino sta arrivando e anche il vaccino importantissimo sarà l'unico ne arriveranno anche altri quanti ne basteranno e il vaccino che altri effetti collaterali ha non tanto perché ne debba avere probabilmente non ne avrà nessuno ma è importante che quando entriamo nella prospettiva del come si affronta la novità quando si affronta il cambiamento oltre che tenere in considerazione la possibilità che il cambiamento sia temporaneo che poi si tornerà sicuramente a come si stava prima è altrettanto importante entrare anche nella prospettiva che il cambiamento potrebbe essere la nuova normalità il cambiamento potrebbe essere il modo in cui iniziamo a vivere e cercare di trovare un modo efficace funzionale e salutare di vivere all'interno del cambiamento all'interno della novità ora questo collegamento rispetto all'inizio del, della discussione l'ho presa un po lontana ma il collegamento era proprio questo cioè il fatto che quando la realtà cambia è importante che noi si riesca in modo sufficientemente morbido a mediare tra il adattarci e il rimanere fedeli a noi stessi capire di con chi stiamo parlando di cosa stiamo parlando è e valutare quanto sia affidabile l'altra persona e anche nel caso in cui ci fidiamo e decidiamo di seguire quello che ci viene detto ricordarci per quanto possibile un piccolo spazio in cui tenere in considerazione che è sempre un'opinione, è sempre eh, una persona, un essere umano, nella sua fallibilità, nella sua limitatezza, che per quanto professionista, per quanto competente, per quanto il più competente del mondo, è sempre una persona, e in qualche modo qualche errore potrebbe farlo lo stesso. La questione non è tanto quindi, ok, tutti possono sbagliare e quindi non ci fidiamo di nessuno, no, di qualcuno ci dobbiamo fidare, è importante fidarsi, ma... Allo stesso tempo è altrettanto importante non sentire aver bisogno di essere sicuri al 100% per potersi fidare. È importante poter pensare anche all'emergenza del Covid-19 come un qualcosa su cui poter prendere delle decisioni anche quando non se ne è, si è del tutto sicuri, anche quando si hanno dei dubbi, anche quando non si sa bene cosa succederà. È importante che anche all'interno di questa situazione di cambiamento, in cui eh, tutti stanno lì in attesa di recuperare il loro lavoro che hanno lasciato in sospeso, di recuperare eh, le relazioni, le conoscenze, le frequentazioni, le attività, gli svaghi che avevano prima, è importante adattarsi cercando nuove attività, nuovi passatempi, nuovi svaghi. È importante cercare di rivoluzionare il proprio lavoro, cercare di ricostruire il proprio lavoro in un contesto, in un presente che potrebbe essere questo per sempre. Non sarà per sempre. Cambierà, la cosa si passerà, sarà una cosa soltanto temporanea e tutti staremo meglio. Ma è importante tenere a mente un piccolo spazio in cui pensare che potrebbe invece durare per sempre. Il vaccino potrebbe non arrivare mai. Questa malattia potrebbe portarcela dietro, questo virus potrebbe portarcela dietro per sempre. Potrebbe accompagnarci per tutto il resto della nostra vita, delle generazioni future, con un virus che ogni tanto torna. E ogni tanto fa un po' di morti, poi scompare e poi ritorna. Potrebbe essere un qualcosa che. la mascherina potrebbe essere un qualcosa che ci accompagnerà ormai per il resto della nostra vita. Il distanziamento sociale potrebbe essere una cosa che in alcuni casi si limiterà, e in altri casi invece eh, tornerà a essere come oggi o peggio di oggi. Questa è una situazione in cui probabilmente torneremo a essere tutti come prima ma potrebbe anche essere che nessuno torni più a essere come prima ed è importante per cercare di evitare di andare verso un estremo o verso l'altro è importante cercare di tenere in considerazione entrambe le alternative e fare un ragionamento moderato su tutto questo non stravolgere facendo finta che nulla di prima sia esistito ma neanche rimanere eh, fissi, duri, eh, sulle proprie convinzioni senza adattarsi a quello che invece è la realtà e quello che ci suggerisce la realtà. Siamo di fronte a una situazione nuova, una situazione che non conosciamo, è una situazione che proviamo ad affrontare, piano piano, un passo per volta, senza farci prendere dal panico, ma cercando di trovare uno spazio dentro questa situazione in cui riconoscere noi stessi, ritrovare noi stessi e trovare un modo soddisfacente, piacevole, felice, desiderabile di vivere la nostra vita negli anni che stiamo trascorrendo all'interno di questa situazione e che esiste la possibilità che trascorreremo all'interno di tutto questo. Su questo, quando siamo in difficoltà, cercare uno spazio in cui chiedere aiuto è davvero il primo passo per migliorare e non fare troppa confusione nel ragionare so da soli su questo problema.